una cosa da Jurassic Park e che, che non dovrebbe più esistere. C'è una possibilità di integrazione tra un vecchio media come la TV e i nuovi media? E cosa uno può prendere dall'altro? Beh, un'integrazione vera e propria secondo me no, nel senso che eh, un'integrazione superficiale sicuramente sì, nel senso che si possono fare dei programmi su internet, in televisione, si possono fare... Eh, sul web dei programmi che abbiano una valenza eh, televisiva, eh, seppur limitata, però poi una vera integrazione dei due sistemi non è possibile perché nascono con caratteristiche diverse, cioè uno nasce come un media personale l'altro nasce come un media di massa e, e quindi è, è come voler incrociare due cose che sono geneticamente diverse, come incrociare non so, un cavallo con una lepre. Si può fare, boh, probabilmente in un laboratorio sì, ma insomma, chissà che cosa ne possa venire fuori, chi lo sa. In una nostra precedente intervista con l'ex direttore di Al Jazeera, uh, Wadakhanfar, uh, lui sosteneva che effettivamente quello che è accaduto con la primavera araba e il modo in cui sono stati utilizzati i social media, molto probabilmente sarà difficilmente replicabile in altre parti del mondo in un altro momento storico. Come pensi che evolverà questo, questo aspetto da questo punto di vista? Beh, se ci focalizziamo su quelle che possono essere appunto le, le rivoluzioni, i movimenti di massa, eccetera, credo che evolverà esattamente come è evoluto l'arte la, della guerra eh, nei secoli, cioè informazione contro informazione, eh, eh, come dire, mezzi dispiegati, guerriglia, cioè, Queste poi alla fine sono, sono i termini.